Non sarebbe bello se vi fosse liquidato il 30% in più delle spese giudiziali? Grazie alla generazione automatica dell'indice del vostro atto, la creazione di link ai documenti, i riferimenti alla normativa di legge citata. Non sarebbe bello se non vi doveste più preoccupare di formattare un documento, anzi che il vostro documento fosse formatato secondo le regole della tipografia, così da permettervi di veicolare meglio il vostro messaggio al lettore. E casomai, senza neanche conoscere le regole della tipografia, non sarebbe bello se i vostri documenti fossero prove prova del futuro, semplici documenti di testo che potrete aprire con qualsiasi computer. Non sarebbe bello se... Non doveste più pagare più di 100 euro all'anno per un software di videoscrittura, ma il software che usate fosse libero, gratuito e open source. Non sarebbe bello smettere di perdere i dati di un documento in cui avete investito ore di lavoro a causa di un errore del vostro programma? Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile con Markdown, Pandoc e LaTeX. Vi spaventa dover imparare come funziona il terminale o come usare o addirittura uscire da Vim? C'è la soluzione Zettler open source gratuito. Si interfaccia in modo trasparente con Pandoc per creare tra le tante cose da un file di semplice testo un pdf avanzato per funzionalità così come per impaginazione grafica. Inoltre, integra varie funzioni per agevolare la scrittura e gestire testi complessi vi spiego tutto in dettaglio dopo la sigla prima di iniziare tuttavia la parola al nostro sponsor che sono io sto infatti organizzando un workshop su come creare documenti in markdown pandoc e LaTeX. se volete maggiori informazioni trovate il link al programma completo nella descrizione del video bando in indugi e iniziamo a vedere come funziona zettler vediamo quindi come installare zettler il primo step può essere quello appunto di andare nella sezione download e scaricare ovviamente la versione nostro, di nostro interesse vedete che c'è già la versione intel e per, ottimizzata per l'apple silicon e abbiamo ovviamente come vi avevo detto all'inizio tutta una serie anche di compatibilità quindi con windows nelle varie forme windows arm addirittura debian quindi linux fedora e la image sostanzialmente per altri tipi di pacchettizzazione e come vedremo invece dopo la possibilità addirittura di installare ovviamente zettler direttamente da ombriu e noi faremo vi farò vedere questa perché l'installazione scaricando il dmg è abbastanza lineare vediamo quindi come installare velocemente con ombriu zettler digitiamo brew Installa, cask, ed infine zettler diamo invio abbiamo finito quindi e ora sta procedendo all'installazione perfetto abbiamo finito ci ha messo solo 2 minuti e 33 secondi ma fa lo stesso l'altra cosa che vi voglio far vedere è questa brew info zettler e possiamo vedere sia da dove scarica il programma sia anche le analitiche dei download nel tempo quindi vediamo che in un anno questa applicazione è stata scaricata 6.400 volte che è interessante giusto per avere un'idea anche di quanto questa applicazione viene utilizzata o meno Abbiamo quindi scaricato Zettler e adesso è aperta sul nostro desktop. Questa è l'interfaccia grafica iniziale e come potete vedere la parte di guida è in lingua inglese. Se conoscete l'inglese vi segnalo che è una guida ben fatta e quindi vi dà le prime informazioni sul funzionamento dell'applicazione anche qui eh, vi segnalo per quello che ci interessa a noi la eh, specifica anche come installare pandoc e la tech e eh, per mac piuttosto che eh, per le altre eh, distribuzioni ci sono le varie informazioni ho fatto un video a riguardo quindi vi eh, rinvio nella scheda nella descrizione eh, su come eh, svolgere tutte queste operazioni come però potete vedere Zettler è ancora con l'interfaccia in lingua inglese quindi andiamo nelle preferences command virgola e Accediamo appunto alle preferenze di sistema del, del programma. A questo punto dobbiamo fare solo un'operazione molto semplice, non vi richiede una con grossa conoscenza dell'inglese, ma andare de nella Application eh, Language, cioè il eh, linguaggio dell'applicazione e scaricare eh, la versione in italiano. Che, come potete vedere, dovrebbe essere tradotta più o meno al 98%, da questa grafica. Quindi procediamo al download, vedete che mi dice che è stata scaricata correttamente, devo uh, quindi ehm, eh, scaricare di nuovo, cioè dopo aver scaricato dovete selezionare la lingua, fare save, a questo punto la riavviamo. e finalmente l'interfaccia dovrebbe essere in italiano, sì è in italiano, quindi a questo punto avete la possibilità di avere tutta l'interfaccia in italiano giusto per farvi vedere che è tradotto in italiano, apriamo di nuovo le preferenze e vedete come le preferenze dell'applicazione sono tutte tradotte correttamente in italiano. L'altra cosa che vi volevo far vedere, controllo ortografico, come vi dicevo potete scaricare le lingue per il dizionario, il problema è che come potete vedere non c'è la lingua in italiana. E adesso dopo questa breve introduzione invece vediamo... Come utilizzare Zettler per creare atti, documenti avanzati con Markdown, Pandoc e la Tec. Prima di entrare nel vivo dell'argomento del video, alcuni riferimenti utili se volete provare a testare e fare le stesse cose che vi farò vedere a breve. Ho scritto su Avvocate Mac il sito, una serie di articoli, sono tutti uno collegato all'altro. E, eh, trovate appunto questa è la pagina iniziale e ovviamente i link sono tutte nelle descrizioni del video sono una serie di quattro articoli che eh, permettono appunto eh, spiegano passo passo come creo degli atti telematici avanzati. Nel nostro caso specifico dovrete andare al quarto articolo, che è questo: cioè compilare un atto telematico in Markdown con pandoc Qui ho incorporato il video sull'installazione di Ombre, Pandoc e eh, MacTech su eh, MacOS, quindi trovate anche il video qui dentro. Al punto 5 di questo articolo, che è abbastanza lungo proprio qui potete scaricare lo zip che adesso andremo a scaricare dove avremo la possibilità eh, di eh, avere un pacchettino con documento con una serie di documenti per fare le nostre prove tecniche adesso io l'ho scaricato posso chiudere anche questa finestra perché non mi interessa più e vi parlo dell'ultima cosa che è il mio repository eh, GitHub la parte pubblica ha sia i dotfile eh, per Vim e altre cose che oggi non ci interessano ma anche eh, questo manuale è una parola grossa diciamo strumento di riferimento che mi sono autocreato. che è come scrivere documenti in, mar in markdown e convertirli in pdf con pandoc e la Tech. qui trovate questo file pandoc to pdf vi dà una guida di riferimento che potete sia leggere qui direttamente su github perché essendo scritto in markdown in pratica buona parte della formattazione risulta correttamente implementata parte invece non è leggibile perché appunto è scritto anche in dialetto la tec e quindi potete fare una cosa cioè potete scaricare il documento e compilarlo appunto con pandoc che è lo stesso zettler lo vado a scaricare anch'io eh, scarico lo zip, anche qui già che ci siamo, così vi faccio vedere. Ho caricato sia gli esempi sia eh, il tutto. Dovrebbe aprirsi la cartella dei download. Troverete eh, nella, nella cartella di download, presumibilmente, ritroverete questa cartella che eh, con l'esempio di atto telematico fate in markdown. Schiazo spazio e vedete. Questo è il file di testo che troverete che andremo ad aprire in Zettler per vedere come funziona. Qui vi troverete appunto pandoc to pdf che andremo anche qui a aprire in Zettler e lo genereremo proprio per vedere come funziona tutto il sistema. Vi faccio vedere direttamente come com aprirla in Zettler andiamo aprire uno spazio di lavoro eh, zettler gestisce gli spazi di lavoro in maniera eh, separata è molto comodo perché quindi si possono avere più spazi di lavoro vi faccio anche vedere un trucchetto comodo e eh, soprattutto su big sur eh, abbastanza invisibile per chi non sa dove cercare vedete che se io vado sul nome della cartella vedete che eh, magicamente eh, compare l'icona della cartella se la trascino nel file di apertura di zettler vedete che mi sposto qui nella, nella cartella che abbiamo visto prima clicco apri tornando indietro di un eh, livello possiamo andare a, a aprire lo spazio di lavoro all'interno del quale vedete quindi che posso andare a eh, aprire l'atto che è quello che abbiamo visto che è questo e questo atto è un atto facsimile che nella sostanza ha tutta una serie di documenti eh, di formattazioni che vi fanno vedere come funziona le funzioni che amo di più di Zetra: vedete questa è l'intestazione yaml non ne parlerò in dettaglio perché vi eventualmente se vi interessa ve la lascio nella lettura dell'articolo che ho già scritto una delle cose che io amo di più è la possibilità di collassare sostanzialmente le varie sezioni di un documento con la formattazione markdown e eh, quindi poter vedere in maniera molto semplice come è strutturato l'atto e andare nella parte in cui vogliamo modificare prima però di fare quello che vi voglio, voglio far vedere che è lo scopo di tutta la vicenda ovvero fare la conversione di questo documento in un pdf e vi far vedere effettivamente il risultato finale grafico molto accattivante e con tutta una serie di eh, caratteristiche avanzate del pdf dobbiamo fare una modifica importante, quindi andiamo sempre nelle preferenti di Zettler, apriamo le preferenze, andiamo nella uh, avanzate e qui trovate questa, questa parte abbastanza eh, oscura della vicenda, infatti c'è scritto anche solo per esperti, non vi preoccupate, eh, io vi lascerò nelle eh, nella descrizione dell'episodio la stringa di testo che dovete inserire, ma vi faccio vedere anche come è possibile farlo, che è molto semplice: ovvero, dovete togliervi a tutta questa parte, anzi, arriviamo fino a qui perché tanto la dovremmo inserire a mano. Quindi togliete da eh, meno F a eh, standalone dollaro e poi dopo togliete matjx. Quello che è il mio uh, preambolo YAML che inserisco in tutti i miei documenti Markdown, già dà tutta una serie di istruzioni a Pandoc per la conversione del, del, del documento co eh, corretta da uh, appunto Markdown a PDF attraverso la tecna. Questa parte, cioè PDF Engine e eh, appunto Xelatex, eh, è invece la parte che dice quale motore di eh, conversione diciamo da tech a pdf utilizzare perché utilizziamo il xelatech utilizziamo questo motore perché se andate a copia e incollare da documenti esterni del testo nel documento uh, markdown finale è possibile che vengano incorporati dei caratteri che non vengono gestiti dal motore base di la tech che è pdf tech quindi eh, cosa succede eh, vi dà un errore in questa maniera vi evitate l'errore e non avete grossi problemi se per caso sbagliaste o voleste utilizzare differentemente zettler l'unica cosa che dovete fare è, è cliccare eh, su eh, questa eh, freccia che ruota in senso orario clicchiamoci sopra e vedete ho ripristinato la configurazione precedente Adesso, vi rifaccio vedere cosa dovete andare a togliere velocemente ricordatevi infine di fare una cosa fondamentale ovvero cliccare sul eh, tasto salva se non cliccate sul tasto salva e uscite dalle, dalle preferenze non vi salverà e quindi vi verrà fuori l'errore a questo punto dobbiamo fare solo una cosa andare qui e premere il pulsante vedete che la comodità di zettler è che vi dà la possibilità già senza fare niente di convertire in vari formati clicchiamo quindi su pdf ha generato il pdf sullo schermo laterale <ride> che quindi io eh, trascino a questo punto sullo schermo principale e ridimensiono correttamente come potete notare eh, il documento è stato generato correttamente vi faccio vedere brevemente che ha anche generato l'indice e non so dove è stato salvato questo documento è stato salvato direttamente nei download quindi i link ai documenti che sono inseriti qua dentro non sono funzionanti ma vedete come per esempio le immagini eh, sono perfettamente inserite il testo citato è perfettamente inserito ha generato tutto e quindi eh, notate come il risultato finale è un risultato ben impaginato, adesso cerco di farvi vedere rimpicciolendo il documento ma rendendovelo anche più visibile. L'impaginazione di questo documento è molto ben fatta e è, appunto vi permette per esempio di saltare alle singole sezioni e ha tutta una serie di funzioni avanzate. L'unica cosa che non è stata fatta correttamente nel caso specifico è la lingua italiana ma credo che il problema fosse e sia eh, infatti che in questo preambolo che è un vecchio preambolo che dovrò aggiornare a questo punto non ho inserito alcune specifiche per la, la lingua italiana adesso però già che siamo qui e chiudo così il video andiamo ad aprire invece il manuale, così vi faccio vedere qual è la perifrasi eh, la tech da inserire correttamente per poter avere eh, la lingua italiana che garantisce in questo caso la traduzione dell'indice ma anche per esempio la sillabazione corretta con la lingua italiana e vedete come eh, l'opzione è questa, che è molto banale, lang.it, da inserire nel preambolo di eh, YAML l'altra cosa che non c'era e che aveva senso invece inserire è il paper size a questo punto quello che vi volevo far vedere è invece la generazione di questo, uh, di questo documento in Markdown, che è la, è la famosa guida la generiamo mi dà nuovamente errore non so per quale ragione perché manca, manca un documento non ho caricato un documento che è citato all'interno e quindi non riesce a visualizzarlo quindi andiamo a togliere immagini vediamo se lo riesce a generare vedete ha generato come al solito il pdf che è nella finestra eh, qui laterale torniamo alla parte iniziale vedete il documento eh, è decisamente differente da quello che il, il pdf finale è decisamente differente da quello che potete vedere il pdf ha un indice molto dettagliato su eh, la struttura, quindi, per esempio, vogliamo andare a vedere i metadati YAML e eh, ci sono tutta una serie di informazioni utili. Eh, possiamo tornare di nuovo all'intestazione. E quindi, vi permette di eh, muovervi, vi fa vedere anche tutta una formattazione tipica di LaTeX, quindi anche la LaTeX con la sua scrittura corretta, formattazione corretta in LaTeX, appunto. Vedete come è semplice, intuitivo, non richiede grosse conoscenze software fare tutta questa operazione e vi permette di gestire veramente in modo veloce vedete come eh, qui ci sono le varie sottosezioni io riesco a muovermi in, in Zettler semplicemente da una sezione all'altra senza troppi problemi vedete come appunto eh, tutto funzioni in maniera relativamente semplice eh, la formattazione ovviamente in LaTeX non viene vista correttamente quantomeno all'interno di Zettler ma viene poi tradotta correttamente nel pdf che è quello che poi bene siamo giunti alla conclusione di questo video spero di avervi incuriosito su questo sistema di lavoro metodo di lavoro eh, che è, dal mio punto di vista una volta eh, rotta la prima barriera è molto intuitivo e molto semplice come vi dicevo nel corso del video è possibile anche esportare il documento in docx quindi in formato word eventualmente c'è interesse potrei fare un video sulle eh, particolarità di questa modalità operativa lasciate un commento eh, sotto al video e io cercherò eh, tempo permettendo di eh, approfondire anche questo argomento come sempre ci sentiamo al prossimo video